Con la commissione capitolina commercio, eh, con il comandante dei Vigili Stefano, eh, con il dipartimento e l'assessorato allo sviluppo economico e attività produttive per esaminare la situazione inerente eh, Fontana di Trevi, Via delle Muratte e le zone limitrofe, questo per quanto riguarda l'insistenza di tutta una serie di problematiche che riguardano il commercio, quindi gli abusivi che purtroppo esercitano sulla zona, che sono tantissimi, visto che comunque è un luogo molto frequentato di Roma, forse il più frequentato, il commercio in sede fissa con le occupazioni di tavoli e sedie, ed anche il commercio ambulante con alcuni posteggi più o meno regolamentati. abbiamo esaminato eh, quali potrebbero essere delle misure da mettere in campo per agevolare il compito della polizia locale e eh, rendere l'amministrazione più efficace. Il nostro intento è che eh, i turisti che vengono a visitare Roma e Fontana di Trevi non siano eh, disturbati, tra da venditori di braccialetti che poi in realtà eh, si limitano a chiedere se l'oggetto interessa, ma eh, diventano dei veri e propri stalker del turista. Eh, questo naturalmente a trimento della visione della città all'esterno del nostro paese. Poi ci sono altri venditori abusivi, sicuramente la polizia locale deve intervenire su questo in maniera molto efficace con un presidio in zona importante. E poi ci sono diciamo, gli abusi parziali di coloro che magari sono concessionari eh, per un certo numero di metri quadri e poi si estendono perché questo eh, si, fa, eh, si fa a Roma, si fa in Italia, ecco, questo non si deve fare. Non si deve fare perché, eh, dando solo, solo dando un buon esempio, si può evitare che eh, si generalizzi e si eh, cada nel degrado urbano diffuso. Allora noi saremo un presidio di legalità, saremo coloro che metteranno in campo delle misure per risolvere queste problematiche. Grazie.